Per la rubrica Il sessuologo risponde, mi scrive una persona che in questo momento è impegnata in una relazione da sei mesi che dice essere soddisfacente e sessualmente molto soddisfacente. Mi cioè dice che il sesso è meraviglioso tra di loro, entrambi raggiungono un orgasmo in maniera puntuale e eh, soddisfacente per entrambi, però allo stesso tempo ci sono un po' delle difficoltà. Cioè, capita che all'inizio della loro relazione, mi sembra di capire che si siano conosciuti online, e ci fosse un momento un po' di ambiguità in cui l'altra persona, la partner, eh, avesse ancora il dubbio di conoscere altre persone online e che questo abbia minato un po' anche la sicurezza da parte di lui rispetto alla relazione eh, considerando che poi anche tre mesi fa circa ha sentito che questa persona quindi parlava con la sorella parlando anche della possibilità di acquistare un vibratore di dimensioni più generose di quello attuale eh, per sentirsi più piena, per sentire delle sensazioni fisiche più intense che per lei sono desiderabili quindi in un modo o nell'altro lui è arrivato a installare una videocamera di sorveglianza in casa e a quanto pare ha scoperto, nel dubbio che la partner potesse tradirlo, ha scoperto che la partner non lo tradisce. Ma ha scoperto piuttosto che la partner eh, ha molto desiderio sessuale, eh, si masturba molto e per masturbarsi, quindi masturbarsi anche in un pomeriggio 3-4 volte consecutive, però nel masturbarsi utilizza degli oggetti che a lui l'hanno sconvolto, perché dice, utilizza eh, il collo di una bottiglia, per esempio, utilizza degli oggetti di dimensioni più grandi del mio pene e quando fa questo, quindi, nel vederla fare questo, mi sono sentito sconvolto perché ho iniziato a pensare di non essere adeguato, di non essere sufficiente per lei. Ho iniziato a pensare che quindi ci fosse un'impossibilità da parte mia di soddisfarla al 100%. Lui mi scrive: So che per lei il sesso è piacevole con me, so che il sesso è piacevole, ma so che c'è questo pezzo in più che mi fa sentire inadeguato. Ne hanno parlato, a quanto pare, lei lo ha rassicurato, ma lui dice che questo comunque non è bastato a togliere comunque questo sconvolgimento che è conseguito al video. E. Nel rispondere quindi a questa domanda eh, la prima cosa che per me è utile considerare è che quindi eh, da quello che è successo, da quello che ha visto nel video, da quello che è capitato possiamo trarne perlomeno tre prime considerazioni iniziali cioè prima di tutto il fatto che lui, a prescindere da tutto quello che è successo ha paura di essere tradito che è una paura che forse si basa su qualcosa che fa lei che forse si basa su qualcosa che riguarda le relazioni che si basa su quello che vogliamo ma intanto è una cosa che a lui spaventa la possibilità di essere tradito a prescindere da questa scoperta delle dimensioni del vibratore del, eh, del collo di bottiglia o altro e secondo da quello che è emerso quindi dal fatto di aver spiato la partner quello che ha visto è che la partner ha molto desiderio sessuale prova molto piacere e a quanto pare più desiderio sessuale di quello che lui pensa anche, anche questo è un po' confuso perché lui da un lato pensa che la partner possa andare a tradirlo, e dall'altro si stupisce di quanto desiderio sessuale ha lei. E questo è un po' confuso, ma magari adesso proviamo a vedere come si mette insieme tutto questo. Eh, considerando che poi, quindi, c'è un'ulteriore considerazione che dobbiamo fare, che è fondamentale, credo. Cioè tutta questa, questa videosorveglianza è stata messa per scoprire un possibile tradimento, mentre invece quello che notiamo è che eh, questa persona in realtà non va a cercare altri partner sessuali, semplicemente si masturba, si masturba magari con degli oggetti di dimensioni maggiori di quelle del pene di lui, però non fa nulla che vada a richiamare l'idea del tradimento, anzi, quello che notiamo piuttosto è che quello che è successo fa più pensare che questa invasione della privacy di lei da parte di lui con una videocamera che lei non sapeva, compl complessivamente immagino che ci fosse perché se no eh, ci sarebbe stato quindi un qualcosa che sarebbero detto prima, ehm, il fatto che questo sia accaduto fa più pensare a un tradimento da parte di lui, della fiducia di lei, della riservatezza di lei. Ma andiamo con ordine, poi su questo ci arriviamo. Cerchiamo di partire piuttosto dalla domanda iniziale, cioè il mi sento quindi inadeguato, insufficiente rispetto alla possibilità di farla godere al 100%, e come potrei fare questa cosa? Come potrei raggiungere questo obiettivo? E forse per raggiungere questo obiettivo la prima cosa forse è iniziare a davvero guardare l'altra persona, guardare quali sono i gusti dell'altra persona, senza cercare di portare quello che noi vogliamo portare nel sesso, ma cercare di portare quello che l'altra persona cerca. Cioè se l'altra persona cerca delle sensazioni fisiche intense, allora forse, collaborativamente, parlandone, ragionando insieme, agendo insieme, forse quello può essere un qualcosa su cui agire, magari cercando di rendere il sesso un po' più intenso, magari uh, aggiungendo un po' di fisicità alla sessualità, o, oh, visto che si parla quindi del, dei sex toys, che sono qualcosa che è stato così divisivo all'interno di questa coppia, magari invece possono essere qualcosa che può essere molto piacevole da usare insieme all'interno della sessualità, che possa essere usarlo per masturbarsi, come può essere da usarlo all'interno del, del rapporto sessuale. Quindi non è un qualcosa che deve essere divisivo, anzi può essere qualcosa che lui può Utilizzare per aumentare il piacere da dare alla sua partner, considerando che per la sua partner, come lei anche ha detto, il sesso è piacevole, l'orgasmo è qualcosa che arriva in maniera puntuale, non è un qualcosa di programmatico come da un punto di vista sempre parlando di dimensione e sensibilità eh, una cosa che si può fare è quella invece di andare ad agire sulla eh, sensibilità e sulla tensione del pavimento pelvico di lei cercando magari di fare degli esercizi che possono essere generali come quelli di rafforzamento in generale del pavimento pelvico o specifici come quelli degli esercizi di Kegel per far sì che la sua partner quindi magari possa avere una sensibilità maggiore all'interno del canale, del canale vaginale e che questo magari possa permetterle di riuscire a sentirsi più piena anche all'interno di rapporto sessuale con un pene di dimensioni minori che non quelle che lei vorrebbe. Però quindi questo è tutto un qualcosa che va a riguardare sul come rendere magari il sesso un po' più piacevole per la sua partner. Però non so se arriva mai quel 100% fantasticato che magari prima di questa scoperta che l'ha sconvolta pensava di aver raggiunto c'era questo mito del 100% che forse era una fantasia che effettivamente si stava realizzando ma che forse era solo una fantasia perché guardiamo la cosa anche ruoli invertiti cioè guardiamo anche il come posso rendere il rapporto sessuale al 100% piacevole per me stesso quindi dovrei mettermi lì a ragionare sui miei desideri, sulle mie fantasie cercare di capire come posso realizzarli e posso realizzarli tutti? i desideri magari alcuni sono più pratici e posso realizzare ma alcuni invece non si possono realizzare e le fantasie per antonomasia spesso e volentieri non sono realizzabili e quindi questo cosa succede che eh, mi pongo l'obiettivo di rendere al 100% piacevole e soddisfacente il sesso per la mia partner quando so che per me non sarà mai al 100% soddisfacente che ci sarà sempre un margine di realtà che andrà a scontrarsi con una fantasia che non la raggiungerà mai e questo non tanto perché l'altra persona non si adatta ma perché è impossibile raggiungere il 100% di soddisfazione. E quindi forse questa cosa, se la ragiono su me stesso, potrebbe essere utile provare a ragionarla anche in quello che provo a offrire come un 100% cui provo ad aspirare, senza però volere che quel 100% debba essere raggiunto, debba essere raggiunto nei miei termini, senza arrivare a un compromesso. Come il fatto quindi che questa cosa quindi sia venuta fuori, è curiosa nel momento in cui il sesso in questa coppia è meraviglioso, lui stesso dice, è un sesso meraviglioso quello che facciamo, nonostante ciò mi sono sentito in diritto di spiare la mia partner. Ho messo una videocamera quindi in casa, lui racconta, e ho visto cosa succedeva perché pensavo di aver, che avrei potuto scoprire un tradimento il fatto è che però quando si parla di privacy, quando si parla di stare in casa a prescindere che poi sia la casa di proprietà dell'uno o dell'altro ma tutti hanno diritto alla loro privacy e il fatto che lui abbia videoregistrato a sua insaputa un momento intimo in cui poteva fare qualunque cosa e in questo caso faceva poi pure qualcosa di sessuale della sua partner è questa una cosa molto grave senza andare a ragionare poi sul legalità della questione ma è molto grave perché per paura di poter essere tradito io sono arrivato a mettere in pratica un comportamento che può risultare essere un tradimento agli occhi della mia parte un tradito la sua fiducia cioè quella persona in casa che stava masturbando si stava facendo i fatti suoi pensava di essere nella privacy di casa sua e invece in qualche modo subisce un tradimento nell'essere violata nel fatto di essere vista e visto che si parla di un strumento digitale anche registrata io spero che assolutamente non ci sia nessuna copia di eh, quello che è stato registrato e che sia stato tutto cancellato, assolutamente che questa cosa poi in futuro non ricapiti. Ma quello che è importante considerare è che forse lo sconvolgimento finale è proprio la conseguenza del fatto che è stata violata un'aspettativa che lui aveva in mente, un'aspettativa che si basa tutta una serie di idee che lui ha e di cui forse non è pienamente consapevole. Come questa, no? Cioè, vado per paura di un tradimento vado a fare un qualcosa che suona come un tradimento. Cioè, forse esiste la possibilità che alla base di tutto questo ci sia un'idea un po' simile a eh, quell'idea che il mondo è un luogo cattivo di gente che tendenzialmente si tradisce tutta l'una con l'altra e che quindi, visto che io mi devo proteggere da un mondo così aggressivo, così ostile, mi sento in diritto di essere io il primo a poter tradire la fiducia degli altri per proteggermi non è colpa mia sono gli altri che mi obbligano e appunto io non voglio assolutamente entrare nel merito del giudizio del comportamento ma vorrei che fosse chiaro invece che quello che è successo è un qualcosa che non si basa sul lei mi ha costretto a mettere una videocamera di sorveglianza ma sono io che nelle mie paure, nelle mie insicurezze, mi sono sentito in diritto di violare la riservatezza dell'altra persona. Quindi ho fatto un qualcosa che è esattamente l'opposto di quello che mi aspettavo dall'altra persona, mi sono sentito in diritto di farlo perché avevo troppa paura, ho sentito una sensazione così insopportabile da sentirmi legittimato. E questo non parla più dell'altra persona, non parla più della relazione, ma parla di me e delle mie fragilità parla del quanto io non riesca a gestire la mia paura nella relazione e arrivi a fare un qualcosa di poco civile nel tentativo di pretendere civiltà da una relazione questo è un, proprio un, un approccio che eh, è un po' pericoloso da mettere in pratica perché diventa contraddittorio e rischia davvero di portare a tutta una serie di eh, controindicazioni che poi rischiano davvero di legittimare qualunque cosa cioè, se faccio questa cosa è perché lei mi ci ha portato a farlo, mentre invece no, assolutamente. Se faccio questa cosa è perché io ho scelto di farlo, mentre invece è importante che fosse chiaro che in questa situazione esistevano tante altre alternative. Esisteva la possibilità di parlare del discorso del vedere altre persone, del bisogno di sentire sensazioni fisiche più intense, del provare a coltivare e ragionare sulla relazione di coppia prima che succedesse tutto questo. Ora da quello che mi ha scritto lui, eh, sembra che lei comunque non abbia vissuto come problematico questa cosa, quindi non è stato un problema, anzi lei ha tentato di rassicurarlo quindi l'ha visto comunque qualcosa ancora da vivere in maniera collaborativa e questo potrebbe essere una prima cosa da cui provare a imparare rispetto a quello che è successo da parte di lui cioè provare a vivere la relazione di coppia in maniera collaborativa e non competitiva non come se fosse una gara con un avversario ma piuttosto come un percorso da fare insieme con una persona con cui si sta provando a iniziare a costruire qualcosa e in qualche modo per costruire qualcosa serve iniziare a fidarsi che non si può basare sul controllo ma si deve basare sul non controllare volontariamente o involontariamente un qualcosa sapendo, avendo fiducia che succederanno delle cose desiderabili mentre io non ci sono, mentre io non vedo in qualche modo quindi il discorso passa dal come la soddisfo al 100% al ma perché devo soddisfarla al 100%, è davvero possibile soddisfare qualcuno al 100%? Probabilmente no, ma anche se fosse possibile non è quello il problema, il problema forse va più nella direzione del come mai mi sento delle insicurezze che mi portano a vedere nel soddisfare l'altra persona al 100% un possibile barlume di speranza, uno spiraglio per cui se riuscirò a soddisfare al 100% allora non mi tradirà, allora potrò sentire finalmente di non avere più paura di essere tradito, di eh, avere delle conseguenze negative e così facendo quindi potrò sentire finalmente di non avere più paura di poter stare tranquillo e godermi la relazione questo ragionamento, che è figlio di quello pericoloso di prima e lei che mi ci ha portato, è un ragionamento quindi disfunzionale, è un ragionamento che non funziona, anche perché è un ragionamento che pone il sesso come moneta di scambio per stare all'interno della relazione di coppia, in un, una strategia, in un patto in cui se io ti soddisfo abbastanza tu non mi tradirai, tu non andrai a cercare altro, che è una strategia che beh, può avere anche un suo senso, no? però ha un senso limitato. Perché se la relazione di coppia si basa solo ed esclusivamente sul fatto che stiamo insieme perché mi soddisfi sessualmente, allora esiste il rischio che se io pongo come unico obiettivo il fatto che io debba sentirmi il più sessualmente soddisfatto possibile nella mia vita, c'è il rischio che poi al mondo ci possano essere altre persone che, che magari non conoscerò mai che mi soddisferanno sempre di più sessualmente. E quindi di questo senso c'è il rischio che se la relazione si basa solo sul se sentirsi sessualmente soddisfatti allora si possa essere, perché no, maggiormente motivati ad andare a cercare altri possibili partner sessuali che prima o poi, andando alla rinflusa, prima o poi qualcuno lo troverò che mi soddisferà anche più sessualmente di così. Puntare solo sul sesso, esclusivamente sul sesso, per quanto sia un aspetto importante della relazione di coppia, è rischioso e controproducente. Ci sono tanti altri argomenti importanti nella relazione di coppia e lei all'inizio di questa lettera, di questa mail che mi ha scritto, mi ha detto subito che il sesso tra di voi è meraviglioso. E questa cosa, una consapevolezza migliore di questa per sentirsi poco spaventato di poter essere tradito, probabilmente non ce n'è. Anzi, quello che forse è importante è considerare che ok, il sesso è meraviglioso, lavoriamo sul resto. Lavoriamo sugli altri aspetti della relazione in modo tale che questa relazione di coppia, in cui il sesso è già meraviglioso e questo non è per niente scontato, anzi, già che abbiamo questo, iniziamo a coltivare anche il resto, la comunicazione nel tempo libero, gli, le passioni, eh, gli interessi, la stima reciproca, eh, tante, co tante cose, la progettualità, la famiglia, tante cose si possono andare a costruire e andare a coltivare. E appunto per questo, quella strategia del provare... A controllare il fatto che lei non mi tradirà tendenzialmente inefficace prima me ne rendo conto meglio è come un'altra cosa che ha scoperto vedendo quel video è che la sua partner quindi ha molto desiderio sessuale e questo desiderio sessuale forse per questi primi sei mesi di relazione forse è stato anche un elemento che ha creato delle, dei fraintendimenti perché esiste la possibilità che quindi magari in questo sesso meraviglioso si sia anche percepito come eh, il fatto di avere una relazione di coppia con una donna con molto desiderio sessuale possa averla convinta di essere il protagonista di quel desiderio sessuale di vedere ah, quanto piace a questa persona che ha sempre voglia di far sesso con me e questo c'è nulla vieta che questa persona effettivamente nutra molto desiderio nei suoi confronti e che a lei piaccia molto questa persona che lei piaccia molto questa persona ma allo stesso tempo il fatto che, che la sua partner abbia desiderio sessuale non parla solo di quanto lei piace alla sua partner, ma parla soprattutto del fatto che la sua partner ha molto desiderio sessuale, cioè un pensiero che rimane fino a se stesso. Quel desiderio sessuale, se non ci fosse lei, è probabile che avrebbe degli alti e bassi, ma tendenzialmente probabilmente che è probabile che rimarrebbe a una certa altezza, se in questo periodo della sua vita questa persona tende ad avere molto desiderio. Il desiderio sessuale di ognuno di noi parla molto più di noi stessi che non dell'altra persona. Quando una persona non, non cerca più il partner o la partner, non è perché, o solo perché non gli piace più l'altra persona, ma spesso e volentieri perché è in una fase della sua vita in cui poi il proprio desiderio sessuale si è spento per diversi motivi: perché è stato sovrastato o scaricato da altro, è andato in parti diverse delle sue priorità. Questo non significa che il fatto che abbia visto che la sua partner si masturba così spesso sia stata una novità. Se questa cosa l'ha sconvolta è perché forse c'era un fraintendimento, c'è l'idea del guarda quanto mi cerca, allora questo significa che le piace molto, ha un altro rafforzativo della mia autostima. Quanto è piacevole per la mia autostima sentirmi cercato da questa persona. Ma non è così. Questa è una persona quindi che ha molto desiderio sessuale, che a volte può essere un desiderio che si condivide in coppia, può essere un desiderio da vivere anche durante la masturbazione, può essere un qualcosa assolutamente eh, reciproco, che può essere favorevole alla vostra relazione, può essere anche impegnativo a volte, può avere degli alti e bassi, ma non significa che un domani, quando la sua partner avrà meno desiderio sessuale, significa che allora non mi cerca più, allora ho trovato qualcun altro o chissà che. Ma piuttosto vorrà dire che forse nella vita della sua partner sarà successo qualcosa di cui forse potrebbe valer la pena parlare. Forse potrebbero essere delle difficoltà o dei problemi che magari può essere utile aiutarla a risolverli, o può essere utile sottolinearle che ci sono quelle difficoltà perché lei si aiuti da sola. Come tutto quello di cui, stiamo, di cui stiamo parlando, non riguarda poi tanto il come soddisfa l'altra persona, ma riguarda pre prevalentemente il come riesco a gestire meglio le mie paure, le mie insicurezze, le mie incertezze nella relazione. Di coppia e sessuale con una persona con un buon desiderio sessuale, con una, una buona piacevolezza nel sesso e che si sa divertire eh, nella, nella masturbazione e nella sessualità. Questo quindi è un qualcosa che riguarda non tanto un problema di coppia ma che riguarda un problema individuale in cui iniziare a rendermi conto delle mie fragilità iniziare a lavorare su quelle che sono le mie aspettative su quelle che sono le mie strategie che a volte applico e di cui non mi rendo conto strategie che non sono efficaci e che prima me ne rendo conto e prima inizio a valutarne delle altre e iniziare quindi a lavorare sul mio modo di approcciarmi all'altra persona e a me stesso e alla mia sessualità per cercare di iniziare quindi a coltivare un maggior benessere che non sia solo sessuale ma che sia di coppia personale maggiore perché anche se riuscisse a poi migliorare il quanto da piacere la sua partner poi rimarrebbe sempre quel dubbio del potrebbe tradirmi, potrebbe non essere abbastanza, potrebbe essere di più se io tendo ad avere delle insicurezze finché non le affronto personalmente quelle rimangono il fatto di aver iniziato a parlare con la sua partner è stata un'ottima idea Passaggio successivo è che questi problemi inizino a essere affrontati in maniera. Questi argomenti, non problemi, iniziano a essere affrontati in maniera collaborativa e non conflittuale, non facendosi le cose alle spalle, ma facendo le cose assieme. Anche perché parlandone probabilmente emergeranno alcune delle sue convinzioni, di cui forse chi mi scrive non si rende del tutto conto, e rendersene conto è il primo passo per iniziare a valutare delle alternative. Rendersi conto della propria strategia è il primo passo per vedere se funziona o non funziona. E, eventualmente, la psicoterapia individuale, in questo caso, può essere un buon contesto in cui iniziare a fare i conti con se stesso e iniziare a rafforzare un attimo quegli aspetti di autostima e di idea di se stesso che forse hanno delle fragilità che qui si mostrano nel loro pieno e che, appunto, rinforzandole possono forse dare lo spazio per coltivare anche gli altri aspetti della relazione di coppia che a tutti gli elementi e a tutte le premesse poter essere una relazione di coppia piacevole, soddisfacente e duratura per entrambi. Io su questo spero di eh, essere stato di aiuto eh, scrivetemi per ulteriori domande che chiedere aiuto è il primo passo per migliorare.